A dicembre avremo il congresso del partito della sinistra europea e io da questo congresso mi aspetto due cose, il primo è che ci sia una proposta chiara della sinistra europea alternativa sia ai socialisti diciamo alla destra tecnocratica sia alle destre naziste e fasciste che stanno girando per l'Europa, ci vuole una terza via della sinistra che proponga l'uscita dall'austerità, dal neoliberismo e la capacità di costruire un'alternativa in Europa e la seconda cosa che mi aspetto da dicembre che il Partito della Sinistra Europea diventi un vero partito capace non solo di organizzare il lavoro comune tra i partiti ma di fare vere campagne in Europa per costruire un'opposizione europea a tutte le porcherie che sta facendo la Commissione. Oggi non è ancora così, bisogna arrivare ad avere un Partito della Sinistra Europea che agisca come effettivamente un partito in tutta Europa perché i padroni colpiscono un paese per volta separatamente e così sconfiggono sempre i lavoratori. Bisogna unificare le lotte a questo serve un partito.